Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Eccoci qua in questa seconda parte del capitolo 19 di Gesù Maestro di Israele. Ed ecco, eh, essendosi avvicinato, sottinteso a lui, un uomo, sottinteso, disse, didascale. Dico, lo dico in greco perché è un vocativo, maestro. Perché a volte eh, noi traduciamo maestro con esperto, invece è proprio maestro di, di Torah, didascalo, no? E quindi si avvicina a lui come esperto di Torah. Infatti gli fa una domanda da esperto di Torah, non gli fa una domanda da saggio. Gesù è anche definito così in altri, in altri testi. Noi traduciamo sempre maestro, ma in greco indica, c'è cioè un termine particolare no? che indica una diversità. Questo è proprio didascolo, cioè maestro di Torah. E non dice rabbino, eh rabb. No, no, dice proprio didascaro. Cosa di buono farò, futuro? Perché abbia vita nel leone, nel leone, futuro, no? Nello lama perché abbia la vita. Cosa devo fare? Che cosa di buono farò? indica, già lo anticipa, però poi nella risposta la vedremo, già indica, io sono a posto, come posso essere sicuro di questa? Questa domanda la si faceva eh, quotidianamente? Era un problema che abbiamo noi cristiani, parliamo solo di salvezza, salvezza, salvezza, salvezza, salvezza? salvezza. Risposta è no, no, per vari motivi, perché ogni fazione di Israele, ogni fazione di Israele, aveva una propria soteriologia, sapeva perfettamente che cosa era la vita, come potevi andare, che cosa poteva succedere. Faccio un esempio, che poi questa sarà è materia no? quotidiana sul, sul corso di soteriologia, e per eh, i Hassidim dei Qanim Sadokiti che stavano nel deserto ci piaceva essere una guerra terrificante dovevi stare dalla parte giusta non dovevi fare apostasia dovevi stare dentro quella comunità dovevi eh, essere fedele al nuovo patto che era il loro patto e poi quando saresti stato ovviamente salvato dalla, dalla battaglia dalla morte militare in guerra no? come c'è chi vive e c'è chi muore loro sicuramente si sarebbero salvati e avrebbero Fatto, avrebbero partecipato totalmente come comunità, come membro di comunità all'Olam Se voi lo chiedete agli zeloti vi davano tutt'altra risposta, per forza, perché loro avevano diciamo, un'idea soteriologica molto piatta, poco trascendente, nel senso che sapevano che dovevano fare la guerra, che di vincerla dovevano provocare i romani, così avrebbero provocato l'aiuto di Dio, la vendetta di Dio nei confronti dei Chitim, Ce cioè, lo chiedevi a un fariseo, ti diceva, se vuoi partecipare al mondo futuro, devi rimanere nell'alleanza facendo tutti i mitzvot sia de, di Torah, del Rabbanan che del de Roita, cioè quelli che ti insegniamo noi e qui quelli della Torah. Ce cioè, lo chiedevi ai saducei, ti ridevano in faccia, dicevano, non c'è nessun mondo di là, quindi è una domanda che non ha senso. Capite? Se andavi dai Haverim, loro ti avrebbero detto, eh beh, certamente devi essere fedele, devi essere onesto, devi essere impeccabile all'interno della, della tua comunità, della tua fazione, e già questi sono salvi, noi siamo ancora più certi, quindi anche loro non ti avrebbero fatto la domanda. Quindi chi è questo ricco? È un cane sciolto, cioè è uno che non si riconosce nelle varie fazioni. Del popolo di Israele, con la loro soteriologia, allora va direttamente a Gesù perché magari pensa che sia un uomo un po' strano, un po' diverso. Dice delle cose strane, anche radicali. Poi sarà deluso perché andrà via triste. E non c'è scritto, e non c'è scritto assolutamente che si sia perduto. Anzi, addirittura c'è chi pensa che questo qua sia, sia Luca. Lasciamo stare. E vabbè, uno, boom, chi la spara di più, di sicuro va via triste perché aveva molti e molti beni da gestire. Quindi è una domanda strana, è una domanda che non gli si. nei Vangeli la trovate pochissime volte, un paio di volte. Non, perché ognuno era già certo, erano certi dell'elezione, quindi c'erano so, delle fazioni religiose che dicevano tutto Israele sarà salvato, tutto, tutto, tutto, tutto. tutto. Ah ma chi va nella guerra? Ma, ma se vai nella guerra sì, ci puoi stare 12 mesi, altri dicevano no, ma se, massimo 7 anni, poi c'era di nuovo... Una specie di apocatastasi e ritornavi, cioè, capite? Quindi e questo era davvero un cane sciolto. Come a volte ci sentiamo anche noi, un po' dei cani sciolti. E infatti dice cosa, cosa farò ancora di buono? Gesù coglie questa crepa in questo ragionamento, e infatti non fa polemica. Gli dice: Ma scusa, ma perché? Dice, perché mi interroghi sul buono? Perché non mi interroghi su altre cose? Farò ancora cosa farò di buono? come se tu avessi già fatto delle cose adesso andiamo a vedere perché mi interroghi sul buono? e chad uno è buono quindi significa che il buono non è e in questo caso è l'agathos no? non è una virtù morale o qualcosa che di positivo devi fare la fonte della bontà potremmo dire come Platone no? il sommo bene, in questo caso il sommo buono tu lo sai chi è, Echad, Echad è parafrasi per dire l'unità di Dio, e è l'uno, no? In altri testi sinottici è ancora più specificata questa risposta, qua non dice così, però dice Echad, Tov, Had Tov, Had Tov quello. Se poi, ecco qui c'è un altro aspetto, visto che sei un cane sciolto, perché Gesù gliel'ha fatto capire chiaramente, perché gli fa una proposta, magari la facessi noi, no? Ecco, che non siamo più israeliti, dice, se poi vuoi no? entrare nella vita, non gli sta dicendo nell'Olam se vuoi entrare nella zui, cioè nella vita, che è la vita di Dio, perché lui è, è, è, è Zohopion, o Zohi, colui che dà la vita, colui che è il vivente, se vuoi entrare nella vita, fai misvot, o se sarebbe, no? parafrasando la Torah fai i comandamenti osservali falli qui adesso non chiediamoci se Gesù conosceva lui sapeva che era Pio se era orgoglioso questi sono discorsi di analisi che ci possono stare se uno fa un discorso psicologico didascalico eh, pedagogico noi dobbiamo Playlist, è Gesù maestro di Israele, imitiamoci a quello. Qualunque idea che abbiate va bene, non, non si offende Gesù, figuriamoci. Però stiamo a quello che è scritto come maestro. Lui dice: Se vuoi entrare nella vita, fai misfatti. E dice lui: Ma quali? Perché fa questa domanda? Perché ogni Rav aveva il proprio la propria sintesi non poteva fargli l'elenco dei 613 se io ti dico quali vuol dire che di quei 613 molti li ho già fatti e infatti dopo lo dirà mi sono fermato al quali, perché già la domanda è strana se io fossi andato che ne so da da da da da, da, da Ravakiva, no? e, e detto, ma... Cosa devo fare? Quali sono i comandi che devo fare? E normalmente tutti i rabbini avevano la loro ricetta. Chi ne diceva due, chi ne diceva tre? Genera, ama Dio, am il prossimo. Erano un po' risposte, come devo dire, se i, comandi, i primi tre comandi sono rivolti verso Dio, dal quarto al set, al decimo sono rivolti verso l'uomo, se le tefilote sono, per esempio, la lamida, la, la, la ecco, che loro facevano... Già all'epoca, già da secoli. No, allora, le prime sono le baraccotte le altre chiede per noi per la parna, per Israele, per la parna. Sa. È chiaro che anche i rabbini si dividevano, cioè più o meno davano la stessa risposta, amare Dio, amare il prossimo. E allora lui dice: Ma quali? Tu che, che, che maestro sei, cosa mi dici rispetto ai tuoi colleghi, quali comandi? Allora Gesù disse, e qui è una cosa strana, perché qui lui si differenzia da chi fa delle sintesi, da chi fa delle sintesi. C'erano dei rabbini che dicevano, amma Dio, amma il prossimo e tutto il resto della Torah è un commento, no? dicevano parecchi rabbini queste frasi famosissima E Gesù no, dice, no, dice, non ucciderai, non farai adulterio, non ruberai. Non testimonierai falsamente. Sta dicendo un po' alla Roesio Poi dopo. Onora il padre e la madre e amerai il tuo prossimo come te stesso. Levitico. 19-18. Proviamo a esaminarli. Cioè, non ucciderai, non farai duter, non ruberai, nel senso non rapirai perché la, il termine in ebraico del, nuovo, del non della 70 del testo masoretico è non rapire non è non rubare non rubare ci sono altri comandi ma non nelle tavole non fare la, la, la, la, la testimonianza falsa onore il padre e la madre e ame il tuo prossimo ne da sei sapeva che L'interlocutore li conosceva, li, aveva, li conosceva senz'altro, li avesse già adempiuti? Noi non lo possiamo dire. Però certamente il giovane, il giovane Ricco, disse a lui: il giovane, tutte queste cose io le ho osservate. Cosa mi manca ancora? Torniamo al quali. Cioè, tu, anche se mi hai dato sei comandi, gli altri me ne davano due barra tre, io li ho fatti tutti, sia i loro che i tuoi. Ma Cosa, cosa mi manca ancora la domanda era cosa farò di buono perché abbia la vita nel mondo a venire e Gesù sta parlando gli risponde dice se vuoi la vita fai così vita eh si sta parlando di vita non si sta parlando di paradiso inferno purgatorio tutte queste cose qua e Gesù gli dice se vuoi essere teleios perfetto da proprio l'idea tu sei stato creato per una cosa, la puoi soddisfare al pie, a pieno, ecco questa idea, no? questa idea, così, di questo termine greco, che dà questa idea, se vuoi essere quindi, Teios, va, comando, eh, rabbino comanda, sentenzia, vendi i tuoi beni, mi fermo. C'era una comunità che, si aggregavano vendendo i beni, lasciamo stare il discorso della comunità di Gerusalemme di Anania e Safira, che lo sappiamo, non stiamo a, dir a dirlo. Bene, ai tempi di Cristo e anche prima, c'erano comunità che facevano questo, andavano e vendevano i beni. Poi, però, Gesù aggiunge qualcosa di là, e dice: e dai ai Ptocoi, dai ai poveri tapini derelitti, cioè quelli che non possono ricambiare attenzione, questo è importantissimo non è tanto la loro collocazione sociale che li possa rendere diversi, è il fatto che non ti possono ricambiare certamente tu quei soldi li hai persi, non ti possono ricambiare, non ti vogliono, non possono non ce la fanno, non e poi, dopo aver fatto questo vieni quindi c'è una teshuva perché il venire no, indica la teshuvah, Deuro indica proprio questo, dopo, ecco, segui me. Avendo udito allora questa parola, questo logo, se ne andò triste e infatti aveva molti beni, poteva gestire molti beni, avere in ebraico non c'è, in greco sì, e aveva molti beni. Bene, abbiamo finito la seconda parte. Nella terza parte vedremo come Gesù spiegherà la motivazione di questo allontanamento e quali sono le sue alacotte, perché anche le persone facoltose possano, con fatica, ma possono entrare nell'Olamabu. E vedremo la differenza tra regno, nuova creazione e vita perché nel prossimo, nella prossima sezione si tratterà di vedere questa differenziazione, che per noi è la stessa cosa, in realtà invece, secondo il testo e secondo l'Alakha è molto diversa. Ciao e alla prossima, che sarà la terza parte.